Se volete preparare una torta tiramisù come questa, rimanete fino alla fine. Per prima cosa rompo due uova nella ciotola, poi aggiungo 80 g di zucchero, Ecco, ecco qua la consistenza finale che dovete ottenere, molto chiara e spumosa. A questo punto aggiungo 60 g di olio di semi di girasole, gradualmente mentre mescolo con le fruste. Ecco qua, ci siamo, abbiamo aggiunto anche l'olio. A questo punto aggiungo 90 g di farina. Io qui sto utilizzando quella di grano saraceno, ma potete utilizzarne anche un'altra con cui vi trovate bene. Anche qui la aggiungo gradualmente mentre mescolo con la spatola. Ora aggiungo 10 g di cacao amaro, lo setaccio perché ci sono un po' di grumi e lo aggiungo gradualmente. Diana, gli ingredienti di questa ricetta mi piacciono molto. Eh lo adesso, sapevo. Adesso bisogna capire che cosa stai <ride> preparando. Poi vedrai, rimani fino alla fine intanto. E dove che Ora aggiungo anche 5 g di lievito in polvere per dolci e adesso vado a versare il mio impasto nello stampo, qui uno stampo da 18 cm di diametro, che ho oleato e infarinato. Guardate che bella consistenza. Verrà una torta, perché immagino sia una torta a questo punto, favolosa. Ma non una semplice torta. No? Eh no, se no che divertimento c'è. Giusto. <ride> e ora la cuociamo nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 18-20 minuti. Ragazzi ma sapete che se noi stiamo continuando a condividere tutte queste ricette con voi è solo grazie a voi e grazie al vostro supporto quindi mi raccomando continuate a supportarci lasciando un mi piace a questo video e condividetelo per noi è fondamentale e senza il vostro supporto non riusciamo a svolgere il nostro lavoro quindi grazie E vi ricordo che ci siamo anche su Instagram ci chiamiamo Diana e Alessio seguiteci anche lì mi raccomando Nel frattempo in una ciotola verso 20 grammi di caffè solubile poi aggiungo 80 g di zucchero e poi aggiungo anche 100 g di acqua. Deve essere freddissima, la mia è proprio dal congelatore, l'ho tenuta per almeno mezz'oretta. E ora comincio a montare con le fruste e poi vedrete che meraviglia che otterremo. Guardate che spettacolo ragazzi, sta montando benissimo. Verrà una crema fenomenale ragazzi. Vedrete Vedrete ci siamo Ragazzi guardate qua che spettacolo Guardate mamma mia che cremosità Fantastica E adesso cosa ci faremo con questa crema Eh aspetta aspetta Vedrai Adesso vado a prendere la torta che abbiamo sfornato Guardate che bella L'abbiamo lasciata raffreddare ovviamente Sì mi raccomando fatelo anche voi E adesso vado a tagliarla a metà La dividiamo così Raccomando precisi eh ragazzi A metà precisa <ride> Prima faccio tutto il giro e poi taglio. Perfetto, con molta delicatezza. Togliamo questo disco, lo mettiamo su un piatto. Poi... Io ci vedere com'è all'interno. Guardate com'è venuta. Sofficissima. Perfetta. E adesso andremo a farcire, vero? Subito. <gasps> Prima di farcire io vado a bagnare la base con della bevanda vegetale. Potete usare quella di mandorle, di soia o qualsiasi altra bevanda vegetale che preferite. E ora vado a farcirla con un bel strato di crema al caffè. Mamma mia ragazzi, chissà che roba sarà sta torta. Ma senti già il profumo, mamma mia. Quanti di voi amano il caffè ragazzi? Scrivetecelo qui nei commenti, secondo me tantissimi di voi. Tra l'altro avete visto che è semplice che è da fare questa spuma, chiamiamola così, al caffè. Semplicissima, con soli tre ingredienti. Che poi tra l'altro potete consumare anche così, eh, se vi piace. Sì, è buonissima anche da sola, sì sì sì. Aggiungo anche una spolverata di cacao... Diana, ma come la chiamiamo questa torta? Eh Dimmi la tua, dai! Torta tiramisù! Torta tiramisù, ragazzi, ci sta benissimo! Cosa ne pensate? Scrivetecelo qui sotto nei commenti, dai! Ora, riprendo il disco di prima e lo posiziono sopra, cerchiamo di essere precisi... Ma soprattutto delicati! Soprattutto delicati, esatto! E eh, anzi, io lo chiamerei sandwich tiramisù! Schiaccia un pochino, così... Poi decoro anche sopra con la nostra spuma... Uno strato non troppo troppo alto, perché poi tanto la decoriamo anche con dei ciuffetti. Ragazzi verrà uno spettacolo, me lo sento Diana, <ride> me così. lo sento. Ora prendo una sacca poche con la bocchetta a stella, la riempio e vado a creare i ciuffetti. Che bella! <ride> Infine una spolverata di cacao sopra. Wow ragazzi, no vabbè, ma questa uh -huh. è veramente il top del top, guardate che bella ragazzi. Sei pronto per il taglio? Eh beh, vedi un po' tu. <ride> è una nuvola comunque. Tortati la misura, ragazzi! Vai Diana, 3, 2, 1... Wow, cioè ragazzi guardate qua che golosità. Mamma mia ragazzi, sublime, sublime, buonissimissima, provatela. Questa è quasi meglio del tiramisù, mm. cosa ho detto? <ride>